Cosa mi dite? Allora, gli argomenti di oggi cosa sono? Mm, Immettere i comandi e la personalizzazione di AutoCAD. Ma uh, due argomenti così sviluppati in quattro minuti, meno di quattro minuti. Siete sicuri? che Guardate che se dopo gli altri non capiscono tutto questo deve essere rifatto in aula va bene io ci provo ma tre minuti per due argomenti così e non, um, non lo so adesso vediamo e sì. Vabbè, mi dite voi quando perché io non ho ancora L ho visto poco questo filmato ma, ma tre, poi molto veloce allora Ciao ragazzi, il video di oggi sarà impostato su come immettere i comandi di AutoCAD e come eh, decidere le preferenze sicuramente avete notato che la videata, sc la schermata di AutoCAD è nera Tutto è nera perché eh, c'è un discorso di tutela della, della vista volendo però noi possiamo cambiare il tutto quindi dal menu andiamo su opzioni come state vedendo anche se molto velocemente e ehm, andiamo a inserire il colore dello schermo che prefer preferiamo questo dipende dal, dalle due eh, versioni abbiamo visto che esiste una impostazione di autocad classico quella che abbiamo visto prima è quella del autocad in 2d una volta però entrati la procedura è la stessa ok quindi si va sulle opzioni si apre la, la finestra di disegno e poi si va a identificare il pulsante colore da lì abbiamo tutte le scelte personalmente sì io lavoro spesso sul fondo bianco vediamo un attimo come mettere i comandi le prime, le prime informazioni, diciamo, i primi consigli i comandi possono imme essere immessi dal menu classico ehm, oppure dalla barra di comando normalmente eh, le due cose viaggeranno insieme come vedremo già dalle prossime puntate a proposito ehm, dovremo andare sul pratico quindi già dalla prossima puntata non escludo Aspettate che apro l'input dinamico, sì ce l'ho fatta, ecco l'input dinamico è il terzo modo per inserire il dato. Con l'input dinamico, cl cliccando poi sul, uh, sull'oggetto linea, io posso immettere, vedete che sono apparsi dei numeri, immettere le, le, le quote in, in, nel, nel, nel CAD bene, questo è stato un video velocissimo la prossima volta parleremo del dettaglio di come immettere il tutto Sì ragazzi, ma io ve l'ho detto, è troppo veloce è troppo veloce, non mi avete dato nemmeno la possibilità di, di spiegare i comandi io spero che anche il. capisca. Ok? È inutile che ridete. Non è che. le cose vanno fatte meglio. Ok? Bene. Dai, vi lascio. A casa. Su. Ah, una. una precisazione per te. Eh, non voglio più i fuori onda cioè no, no, non, non metterli ok? non metterli